Alba Parietti critica Alfonso Signorini a TV Talk. TV Talk, la frecciata di Alba Parietti ad Alfonso Signorini. La seconda edizione del Grande Fratello Vip è sulla bocca a tutti, tanto da essere uno degli argomenti trattati oggi a TV Talk. Il programma che si occupa di analizzare le trasmissioni televisive che quotidianamente vanno in onda sul piccolo schermo. Ovviamente, tra i vari personaggi del reality condotto da Ilari Blasi. Non si poteva non parlare di Marco Predolin, il conduttore che da qualche tempo a questa parte è al centro della polemica per le bestemmie fatte in diretta e le frasi omofobe dette durante la sua permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia. Tra gli ospiti presenti negli studi Rai 3, c'era Alba Parietti che ha prontamente detto la sua sull'argomento GFV. Approfittando del tema trattato a TV Talk, Alba ha parlato di Alfonso Signorini, in particolar modo si è riferita allo scontro tra l'opinionista del reality e Giulia Delellis, l'esperta di tendenze. Alfonso Signorini vuole fare il moralizzatore, ma moralizzatore non è. Ha affermato la showgirl negli studi del programma di Rai 3. La frase di Alba si riferisce allo scontro di cui tanto si è parlato su social, scontro che non è andato a genio ai fan dell'ex protagonista di Uomini e Donne che hanno chiesto all'opinionista del reality di porgere le sue scuse in diretta alla beniamina del web. Alfonso Signorini, cosa è successo a TV Talk con Alba Parietti?. Il successo del reality? che vede i personaggi più amati del piccolo schermo rinchiusi all'interno della casa più famosa della televisione italiana, è giunto fino agli studi di TV Talk, dove gli ospiti del programma hanno ampiamente discusso del grande fratello Vip. Alba Parietti non è mancata nel dire la sua su Alfonso Signorini, l'opinionista del reality. La showgirl non ha particolarmente apprezzato le parole del direttore di Chi nei confronti di Giulia De Delellis, troppo dure ed amoralizzatore. Tanto che Adalba Alba Parietti avrebbe ricordato uno storico servizio fatto qualche tempo fa dalle Iene, dove gli inviati dallo Smoking Nero rincorrevano personaggi dello spettacolo rimproverandoli di azioni non proprio corrette. TV Talk non ha potuto astenersi del parlare del grande fratello Vip, il programma che non fa altro che collezionare ascolti record, tanto da renderlo uno degli show più seguiti dei sempre. Come reagirà Alfonso Signorini di fronte alle dichiarazioni fatte dalla sua collega? Rispetterà in suo pensiero, giusto o sbagliato che sia, o replicherà di fronte a tali accuse. Thank you.